Siamo col dottor Ferdinando Pivetta, posturologo. Buonasera dottore. Buonasera. Che sembra una canzone di Mina. Buonasera dottore. Senta, ehm, allora, una, le giro una domanda che ci arriva da un nostro uh, ascoltatore i difetti posturali come l'alluce valgo o il mal di schiena ma anche i denti storti sono ereditari o hanno come origine diciamo comportamenti o stili di vita sbagliati? Allora, questa è una domanda che viene, mi viene fatta spesse volte ma come ho scritto anche nel libro che ho pubblicato qualche tempo fa eh, non ci sono studi in materia che dimostrano questa tesi anche se si continua a dire potrebbe esserci ma studi in materia non ce ne sono è vero però che ci sono dei comportamenti che si ereditano, nel senso, mi sento spesso dire, eh, anche mia mamma ha la luce valgo, solitamente lo dicono le donne, casualmente, infatti l'incidenza della luce valgo è più alta, sicuramente nelle donne rispetto agli uomini, ma vorrei ricordare che le donne sono più incline rispetto all'uomo di portare una scarpa con un tacco, mm. perché la luce valgo è un difetto di tipo biomeccanico, non è un problema ereditario, nessuno nasce con la luce valgo. Tutti nasciamo con una luce corretta. Possiamo avere altri difetti di, eh, legati al piede, però non con la luce valgo. Stessa cosa dedicarsi per i denti o per il mal di schiena. Nessuno nasce con mal di schiena e con i denti storti. Mm, pochi, pochissimi, rari sono i bambini con i denti da latte, quindi i primi denti che sono storti. Anzi, se li guardiamo, la gran parte proprio non ha i denti storti. Diventano storti perché c'è un cervello che sceglie come... Eh, compenso posturale a un difetto di gestione muscolare di piegare i denti infatti di solito quando i denti vengono raddrizzati la grandissima parte dei ragazzi che hanno poi la dentatura allineata di solito portano o un apparecchio notturno o spesse volte mettono quello che viene chiamato lo splintaggio che è un filo che incolla i denti nella parte posteriore in modo che non si spostino più ma vorrei ricordare a chi lo fa che i denti se vengono separati tra loro in natura un motivo c'è infatti i denti si possono riallineare quando i compensi posturali vengono risolti quindi è un problema ambientale e, stessa cosa vale per il mal di schiena e sono sempre legati a un problema di tipo adattativo sempre un problema adattativo eh. raramente, raramente non ci sono studi che dimostrano che questo tipo di problemi siano ereditari e neanche familiari allora le, le giro, le rivalto la domanda, quali sono le abitudini da usare per eh, evitare questi problemi, questi tre, all'usivalgo, allora, eh, mal di schiena e mal di denti storti? Dirò alcune cose che boh, vanno un po' contro quella che è l'abitudine del sentirsi dire perché di solito ti senti dire eh, cioè, hai i denti storti perché si succhiava il dito perché ehm, aveva questa abitudine, la lingua non funziona correttamente, allora vorrei ricordare anche gli specialisti che non è che la lingua lavori da sola cioè se i denti tendono a uscire in fuori, ok, perché il morso è un po' aperto, non è per colpa della lingua, è perché il sistema si è strutturato in maniera diversa, quindi non è la singola porzione di corpo che crea il difetto, è l'insieme che non viene gestito correttamente. La luce valgo di solito avviene perché il nostro cervello non riesce a gestire una situazione di appoggio del piede ma non è legato all'appoggio del piede in sé ma a tutto ciò che succede in alto quindi come ruota il bacino dove si cammina, che scarpe si usano questi sono i difetti più comuni i bambini appena riescono a mettere i piedi per terra e camminare grosso modo un anno la prima cosa che si fa qual è? si mette le scarpe esatto, le calzaturine. Ma, ma noi non siamo nati con le scarpe quindi la scarpa genera un errore e questo si riverbera poi nel tempo. Quindi la cosa, una buona idea, una buona cosa da fare è lasciarli scalzi il più possibile, almeno dove è possibile lasciarli scalzi. Questa è la roba ideale, farli camminare una superficie naturale, quindi molto instabile, e, e cercare di fargli fare come dire, più attività di movimento possibile, non di sta fermo non sta a fare questo perché è pericoloso. I bambini tanto sono talmente elastici che difficilmente si fanno male, quindi queste sono delle buone abitudini. E per quanto riguarda invece il mal di schiena, e questo è sempre legato a queste abitudini che abbiamo, è un evolversi della situazione, per cui una gestione non corretta della bocca, dell'appoggio del piede, può generare anche mal di schiena, anzi non è che può, di solito lo genera. Benissimo, grazie a Ferdinando Pivetta, l'aspettiamo la prossima settimana per un altro contributo a voi, interessante come questo, grazie.